Alla seconda metà del primo secolo a.C. e sacerdoti, sacerdoti in diaspora, sacerdoti che hanno il compito di istruire il popolo, come Giovanni Battista, la non si può dire teologia, ma il sensus fidei dei, di questi coanim eh, lo ritroviamo tantissime volte anche nelle narrazioni di, tra, di, di tracce di matrice sacerdotale del Nuovo Testamento Rotolo della guerra primo QM M sta per Milchama guerra ricordiamoci sempre che la radice di Milchama è l'Echem, pane e quindi è l'azione che produce il pane un'azione un po' violenta ma vabbè, era per dire una curiosità Rit, eh, Rotolo del della guerra dei figli della luce contro i figli delle tenebre. Quindi non, è, non sono espressioni del Nuovo Testamento, sorte lì, sono sorte qualche secolo prima e addirittura qua 50 anni prima dell'epoca cristiana. Nel secondo capitolo dai versetti 6 e 10 abbiamo una contestualizzazione che per loro era quasi dogmatica e che è passata esattamente identica con il termine di generazione, ovviamente il termine generazione genia non indica sempre quello che sto dicendo adesso, a volte vuol dire razza, a volte vuol dire ehm, voi, ecco, voi israele. Qui nel secondo capitolo dei versetti 6 e 10 è detto che questa guerra questa guerra sarà svolta in tre fasi. Prima fase nove anni contro i figli di Sem, quindi contro i loro fratelli apostati. Vi rimando a quello che è stato detto sulla propedeutica storica, tra Seleucidi, Asmonei, eccetera. La seconda fase di dieci anni contro tutti i Goim davanti a Ham, c'è un po' la divisione che c'era in Genesi, no? e Yafet. La terza fase di dieci anni contro i figli di Yafet, hm? totale 29 anni. Poi abbiamo, procedente diciamo da, da sette anni, abbiamo sei anni di preparazione, perché abbiamo ancora sette anni, sei anni di preparazione, alla prima fase, un anno sabbatico, interrotto ogni sei anni dall'anno sabbatico. Quindi, totale, una generazione, 40 anni. Quindi, prima fase di nove anni contro i figli di Sem, la seconda contro tutti i Goim di dieci anni, discendenti di Ham, la terza fase di dieci anni contro i figli di Yafet, totale 29 anni. Sei anni di preparazione più un anno sabbatico per questo scorrere no, di, 26, di 29 più 6, 35. Totale 40. Quindi, Luca 21, 29, 33 e Matteo 21, 34 ci siamo dentro perfettamente. Questo è quello che pensavano allora. Gesù vedeva queste cose e le diceva perché loro capivano così. Non stiamo entrando... Non stiamo ad entrare sul giusto o sbagliato e qui è molto sotoriologia perché qui si parla proprio della fine dei tempi, la salvezza. Capitolo 5, versetto 3, fino al capitolo 7, versetto 7, abbiamo i compiti, sono stati proprio scritti i compiti dei sacerdoti e dei leviti combattenti. Quindi chi ha scritto questo testo sta propagandomi nell'ambiente ovviamente della Qoanut, questo tipo di preparazione. Prepariamoci. Una preparazione molto dettagliata, molto precisa, nei minimi, nei minimi particolari. Dal capitolo 15, versetto 1 al capitolo 19, versetto 3, quindi molti capitoli, viene descritta la battaglia decisiva contro i Kittim. Nel settimo e ultimo scontro, vi faccio un po' riassunto di queste parti, quando la sconfitta dei figli della luce pare certa, interviene Dio, capovolge le sorti e quindi dice letteralmente, ho scritto, i figli di Yafet cadranno per non rialzarsi più, i Kittim saranno fatti a pezzi. Questo è 18, versetto 2. Chi sono i Kittim? I Kittim, eh, nella Bibbia diciamo in Genesi sono identificati come i popoli delle isole pensate a Kaftor pensate a Creta no? eh, a Cipro a quelle zone lì in realtà all'epoca i kitim tutti gli storici, tutti gli specialisti eh, concordano al 100% sono i romani sono i romani quindi i kitim saranno fatti a pezzi questo è di clima alla fine il testo biblico più vicino al rotolo della guerra dei figli della luce contro i figli della tenebra è il libro di Daniele e guardate che il libro di Daniele che è scritto in tre lingue la parte diciamo più vicina all'evento cristiano è del primo secolo alla fine del secondo e inizio del primo secolo aramaico barra greco il testo in ebraico è un attimino precedente ma non di tanto lo dicono i filologi, gli studiosi delle, delle terminologie, delle radici, dell'evoluzione o l'involuzione della terminologia secondo le varie epoche, qualunque manuale ve lo dice. Eh, sto dicendo una cosa quasi banale, ma la dico perché magari i più, magari non è, è sfuggita. L'autore doveva avere forse a sua disposizione delle fonti militari a noi ignote. Quindi non c'è soltanto una una descrizione spirituale di questa battaglia, ma è proprio fisica di questa guerra. E quindi sono fonti militari a noi ignote, perché non abbiamo trovato corrispondenza in, in nessun altro testo, né di Qumran né fuori Qumran. Alla battaglia finale parteciperanno gli stessi angeli, Vi ricordate nell'Apocalittica cristiana, scenderà dal cielo con gli angeli e con i santi, no? E l'intervento diretto di Dio annichilerà Belial, li hanno è nome proprio di angelo, di demone, ma il nome proprio di ufficio. Perché? Perché saranno inutili, vacui, perché è un esercizio di vacuità. E tutti i popoli saranno annichiliti, quindi tutti quelli che andranno e saliranno per far guerra ai figli della luce, insieme ai figli delle tenebre, che sono gli apostati ebrei, saranno annichiliti. Quindi era una guerra santa, una guerra messianica, preparata prima dall'arrivo dei due Koanim, anzi del Kohen e dei due Moshiach, del Kohen e del Ben David, che eh, diciamo, questa guerra santa loro la interpretano come imminente, come quasi fosse una cronaca, da lì a poco tempo, a pochi giorni. Vi ricordate il Battista, eccolo. La scure posta le radici, l'ira di Dio, no? Questa era l'ottica. Quindi era una guerra santa e tutto quindi si svolge già. Non è roba dell'Antico Testamento, diremmo noi. Non è fatto alcun cenno, e questo va detto, perché nella soteriologia va detto: non c'è alcun cenno in questo testo a, un a una immortalità beata o a una resurrezione dei figli della luce il concetto di resurrezione viene molto più dalla letteratura rabbinica lo troviamo di più nel, nel, nella Mishnah quindi l'autore era eh, aveva questa percezione del presente ecco l'autore percepiva tutto quello che è, è, è narrato nel rotolo nel rotolo della guerra dei figli della luce contro i figli della tenebre al presente nel capitolo eh, mh, 11, versetto 8 e 9, per far vedere che anche i Goim erano sotto l'influenza maligna di questo ufficio di Belial, vengono definiti i, i, sette, i sette popoli da nulla da, del nulla, eh, è un po' come un parallelo con i popoli di Canaan, di, mi sono appuntato di Daniele 7, 1, ecco perché dico che la conoscenza di Daniele e l'ambientazione di Daniele era conosciuta da questi Coanim, poi c'è eh, un'altra cosa strana che ho notato nel capitolo 1 versetto 3 si parla del deserto di gerusalemme e questa è un'espressione che non, non c'è nella bibbia e nemmeno nella letteratura rabbinica e assomiglia molto a quello che noi troviamo in prima Maccabei 3.45. Ricordiamoci sempre che i testi dei Maccabei, primo e secondo Maccabei, che sono nel canone greco della settanta e quindi preso dalla chiesa delle origini di lingua greca e non lo troviamo nel canone ovviamente ebraico, quello del testo masoretico come non lo conosciamo, per noi è molto importante perché insieme ad altri testi, anche ovviamente eh, non canonici, danno, fotografano benissimo la situazione storica degli eventi che poi porteranno a tutti quei partiti religiosi, quelle, quelle fazioni, quella divisione che il popolo ebraico vive, che Gesù, con le quali Gesù deve comunque, è entrato, è entrato in, a contatto, deve comunque eh, guidare alla verità tutta intera. Quindi eh, a volte è una stessa espressione di Gesù verso, che ne so, i Sadducei è diversa da, da, da verso, quando parla verso i sacerdoti, perché hanno o, o ai Farisei o a una parte particolare dei Farisei, eh, a fazioni particolari, quindi questo va sempre tenuto presente. Il capitolo 1 andrebbe letto con grande attenzione, perché adesso vi ho citato il, il versetto 3, ma già il versetto 5, sul versetto 5 potremmo aprire veramente un capitolo di angelologia, e in questo caso demonologia Particolare perché? Cosa che noi nel corso non lo facciamo, perché noi facciamo solo discorsi eh, sulla scrittura, no? Parliare, parlare di Belial, no? che significa proprio l'ostilità verso l'uomo nella maniera più, più e nullità, anche se volete, nella maniera più, più, più evidente, e nei testi di Qumran è citato 30 volte e qui è presente, è presente sempre e Belial contraddistingue il tempo presente quello che loro stanno vivendo e così nel codice di Damasco l'abbiamo visto al capitolo 5 versetti 12 e 13 alla, al, al rotolo no, il QS quello della comunità è dice, è, è il capitolo 1 versetto 17 e 18 il capitolo 2 versetto 19 ogni tanto ve li richiamo perché avendoli appuntati non mi fa, faccio fatica a recuperarli qual è la grande differenza? siamo già in un periodo di forte dualismo, questo è importante dirlo perché i cristiani non hanno questa teologia del dualismo, Gesù la condanna, esiste solo un principio e basta, che è Dio. Il male, tutto ciò che il male viene prodotto, produce, è sempre una privazione, ontologicamente parlando, di un, di un bene, di un bene dovuto, di un bene necessario. Però qua no, perché in questo testo, specialmente in questo testo, Belial eh, fa scatenare le, la guerra dei figli della luce contro i figli delle tenebre è ostile all'uomo, viene definito l'angelo della ostilità capitolo 13, versetto 11 e quindi a volte sembra che diventi il nome di una eh, entità interiore all'uomo e in lui operante capo di altri esseri maligni capitolo 13, versetto 11 non è così evidentemente però loro pensavano così Entità interiore che già nella Bibbia c'è, ma non in senso demoniaco. Cioè eh, eh, lo Iesser cioè l'inclinazione al male, diversa dalla Iesser Tov. E qui già da Genesi, già da Caino, quando si parla del Ropez, no? Quella Covacciato. Ecco, lo Iesser questa inclinazione. Qui viene eh, parossisticamente definita con caratteristiche con caratteristiche personali, ma di fatto noi sappiamo che è nome comune di questo ufficio. Però qui c'è già un dualismo, un dualismo che va al di là del dato biblico, qualcosa che è entrato già a livello della vera e propria mitologia, a prova evidente che poi questo che leggiamo non, non si è verificato in questa situazione, in questi termini. Quindi eh, nell'Antico Testamento noi molte volte abbiamo, diciamo, eh, possiamo seguire la pista del satan dell'avversario all'uomo di questo ufficio inteso come ufficio di malizia, ufficio di malvagità, di cattiveria ecco eh, proprio viene definito proprio satan cioè l'avversario ma sempre come ufficio qui addirittura come inclinazione oltre come belial, non satan come, belial, come a capo di questa guerra dei figli delle tenebre Kitim barra insieme alleati con gli apostati di Israele quindi c'è un dualismo, un dualismo, eh, l'abbiamo visto anche nel codice, eh, nel, nel manuale della, della comunità, al capitolo 3, versetti 13 e 25. Capitolo 1, versetto 11. Chi sono gli Elim? Adul Adonai Ben Elim. Eh, sono gli angeli, non sono divinità, sono gli angeli e quindi non sono dei. Sono proprio angeli che partecipano in prima, in prima persona, potremmo dire, in prima casta a questa guerra, a questo combattimento. Ci fermiamo qua, perché dal versetto 13 dovremo parlare proprio del significato escatologico di redenzione. E qui, per la prima volta, entriamo nel cuore del nostro problema, della redenzione, della soteriologia, della salvezza. Ci vediamo nella seconda puntata. Ciao!